Parliamo eh, di un problema che può essere interessante, che è quello della messa a punto. Specialmente nell'arco nudo, allora, innanzitutto, innanzitutto, quando l'imprecisione dell'arciere è superiore all'imprecisione del materiale, l'imprecisione del materiale è... la <ride> sua. Detto questo, alla fine sembra che sia un'alchimia, no? Fa specialmente fare una messa a punto del, dell'Arco nudo, perché alle volte, come eh, abbiamo detto ieri, i risultati potrebbero essere discordanti, uno non ci potrebbe più cambiare niente. In effetti non è così. Anche se la messa a punto è molto simile a quella dell'Arco Olimpico, bisogna tener conto del, di alcune diversità che ha, l'arco nudo, e cioè che non ha bilanciamenti, tanto, tanto per cominciare. E questo implica eh, che la tecnica dell'arciere deve essere un tantino superiore a quella normalmente utilizzata dall'arco nudo. Quindi abbiamo detto che per avere la capacità di una buona messa a punto è indispensabile che la tecnica dell'arciere sia sia, sia superiore a, a, a un neofita che comincia, quindi un neofita che comincia a fare una messa a punto e lascia più o meno il tempo che trova. In ogni caso, in ogni caso e si è consolidata nel tempo una strategia di messa a punto, cioè una serie di attività da svolgere eh, una dietro l'altra e non una prima e una dopo, eh, nelle quali dopo aver fatto, eh, aver creato questa scaletta quindi aver fatto quest tutte queste attività una dietro l'altra si raggiunge una, una buona messa a punto, che, qual è la messa a punto? La messa a punto è sistema arco freccia con arciere quindi non è che la messa a punto me lo può fare il negoziante no? la messa a punto la deve fare, deve mettere in grado l'arciere e il materiale di combinarsi insieme abbiamo visto ieri no, quanto è importante lo spine dinamico della freccia lo spine dinamico della freccia è l'arciere che lo, lo, lo scombina quindi può essere molto differente da quello che è lo spine statico no? se io pre compro una freccia esclusivamente dalla tabella eh, non è detto che sia poi la freccia adatta al mio tiro ecco perché specialmente nell'arco nudo quando si fa una messa a punto bisognerebbe avere a disposizione da tabella uno spike superiore o uno spike inferiore per fare le opportune prove perché è indispensabile specialmente nell'arco nudo avere la freccia adatta alla tecnica dell'arciere e alla sua attrezzatura. Quindi questo è assolutamente indispensabile, ok? Quindi è indispensabile che io mi concentro sulla scelta della freccia, è la cosa più importante. E se devo comprare una freccia nuova è bene che mi faccia prestare frecce dagli amici e provi a vedere come funzionano con gli amici, tanto per cominciare. Comunque abbiamo bisogno di una scaletta, no? Allora, intanto ci sono delle operazioni preliminari da fare, che sono quelle che abbiamo già visto, no? che sono quelle di eh, iniziare col settaggio standard dell'arco, che è la corda, la centratura di flettenti, il tiller, il pre la scelta del resto, il punto di incocco, il center shot e la durezza della molla. Allora, intanto tutte queste attività, tutte queste attività... Eh, le possiamo iniziare da un, una partita standard, no? quindi possiamo partire con la durezza della molla media a metà, cominciare con un punto di incocco 1 o 2 ottavi, un press, quello del costruttore, perché sono quelli che sapete benissimo, no? per i 66 pollici intorno a 8,25, per i 68 pollici intorno a. 8, 8 pollici, pollici e mezzo, 70 pollici. Oltre 9, un quarto, addirittura possiamo arrivare anche a 10. il shot, ovviamente per arcieri destri, la punta della freccia leggermente, leggermente eh, a sinistra, no? leggermente a sinistra, quanto? Sempre tenendo conto che se abbiamo la freccia un pochino più lunga. Dobbiamo tenerci un pochino più qua eh, perché effettivamente potrebbe eh, mettere in discussione il, il nostro center shot. Eh, quindi, quest tutte queste operazioni preliminari sono le forze che possiamo fare tranquillamente in modo standard. Dopodiché, abbiamo controllato anche la centratura dei flettenti, diciamo che poi alla fine la centratura dei flettenti non è che sia così. No? perché anche se non sono perfettamente centrati si comporteranno sempre nella stessa maniera quindi... però se riusciamo a centrarli tanto di guadagnare è... no, perché la centratura di flettenti ci permette di avere un center shot reale perché se non abbiamo i flettenti centrati non riusciamo ad avere un center shot reale quindi dobbiamo poi andare ancora dobbiamo ancora andare per tentativi sul sulla, sulla, sulla messa a punto del sedere, quindi è bene avere i tre centrati. Abbiamo visto ieri tre tenti che possono essere centrati in questo modo, centrati in questo modo e centrati in questo modo qua. Quindi, tutte queste attività vengono fatte quando in modo eh, preliminare. Quindi assolutamente bisogna essere pignoli in modo preliminare eh, di, eh, di avere tutte queste queste azioni per quanto riguarda eh, e il killer a zero, possiamo tranquillamente partire col tiller a zero. Sì, abbiamo detto possiamo partire senza andarci a cercare erogie pesando il bottone. Normalmente tutti i bottoni hanno tre molle, una molla morbida, una molla media e una molla dura, partiamo con la molla media a metà del bottone, quindi non, non cerchiamoci ogni, poi tranquillamente poi metteremo poi a posto eh, il bottone dopo con le, le fasi successive. La scelta della corda, anche questa l'abbiamo vista, eh, tra i 16 e i 20 fili, dipende dal che abbiamo, anche se io 35-37 libre che sono quelli che poi alla fine gli atti nudi più o meno hanno tutti eh, direi di stare su più sui 18 fili che non sui 16 fili i 16 fili le lasciamo alle ragazze quando anche le ragazze hanno normalmente 30-32 libre eh, non andrei sotto questo numero di fili perché la coda nell'arco nudo ha bisogno di un pochino più di massa che non nell'arco olimpico che nel olimpico possiamo anche scendere di qualche filo per privilegiare in qualche modo forse la velocità, anche se non è del tutto vero. Quindi io ho 18 fili con 20 libbre è bene. 18 fili con 20 libbre. vabbè, Poi alla fine non è che influisca tantissimo il numero di fili della corda, certo cioè è una corda un pochino più lenta, eh, però anche lì bisognerebbe fare qualche prova, no? come uno si trova, si trova meglio, come, come si ripercuote il, la corda sul, sull'utilizzo dei flettenti, che non facciano troppo rumore. Già solo con il rumore già si stabilisce se la corda ha un suo significato positivo sulla messa a punto dell'arco. Mi avevo parlato ieri, se non vi ricordate. Abbiamo visto che è meglio privilegiare filati non troppo rigidi per l'utilizzo con l'arco nudo. Ok? Dopodiché il eh, pre sate abbiamo visto quanto deve essere oh, se non eh, lo sapete sapete che ci sono delle scalanature eh, in cima ai flettenti, vicino ai tips le lasciate scoperte, che almeno siano scoperte. Possiamo essere non troppo pre-pignoli sull'arco su, sull nudo, non, non c'è tutti questi significati, no? Perché poi alla fine non dobbiamo esagerare o troppo poco o troppo, ma abbiamo un margine di manovra notevole per quanto riguarda il bracer. Possiamo avere pollice anche per vedere qual è il migliore. Poi vediamo col bracer come com regolarci, lo vediamo dopo. Sulla centratura dei flettenti abbiamo già visto tutto ieri, la scelta del rest, ecco, la scelta del rest, riparliamole velocemente, allora, la scelta del rest è anche importante perché abbiamo visto che nell'arco nudo c'è una componente anche sul piano verticale, quindi c'è una spinta anche sul piano verticale. Il rest eh, Spigarelli è un buon compromesso per tutte le parti, non è la condizione può anche non essere il migliore però a mio parere è meglio privilegiare per l'arco nudo un, un, un rest non troppo, rigido, non troppo rigido quindi chi mette shibuya, chi mette eh, deve normalmente non scende troppo di string, perché scendendo troppo di string, eh, sui, se sono troppo rigidi, ahimè, eh, ci potrebbe essere dei salti. Non c'è spiegare... ammortizzazione. Mettere... Certamente. Massimo, spiegarete quando sono andata a prendere il lesson, mi ha fatto mettere il lesson. Spiegarete io, come scendereci? Scenderemo l'arco luna dell'opinaggio. Infatti, perché sono molto corti sì. e sono fatti per l'arco olimpico dove nell'arco olimpico non questa componente verticale è molto limitata, invece nell'arco nudo abbiamo visto ieri no, che prendendo uno string molto basso, chiudendo l'angolo questa ha una, uno schiacciamento verso il rest, quindi il rest deve esattamente come il bottone deve ammortizzare eh, questa componente, quindi è meglio non utilizzare Troppe, resta troppo rigido è vero che il rest non deve essere troppo lungo e accostato se, un, se uno, una persona ha un'applicazione sottile ci cioè conviene tagliarlo e lasciarlo sempre con un certo angolo allora io questa situazione l'ho straverificata non dà nessun fastidio addirittura io ci ho fatto un un uncino Perché ormai i rest sono talmente sensibili Che non danno interferenza Cioè abbiamo un rest rigido Che non è magnetico che, Ma sono Vedi che si spostano con, con un soffio d'aria Quindi veramente l'interferenza che possono dare È veramente minima E l'arco nudo è Al contrario del Ripeto non possiamo usare gli stessi, eh, le stesse idee dell'arco olimpico, perché l'arco olimpico deve tirare a 70 metri, c'è cioè una minima interferenza che eh, può fare di fare un 7 e questo non va bene. Nell'arco nudo tutto questo dobbiamo tirare tre frecce a 50 metri, che tutto sommato devono andare a dover una rosata non, eh, non esagerata e quindi possiamo permetterci di non essere pignolissimi su, su tutto. Quindi il resto, un resto magnetico che si toglie di mezzo se viene toccato dalla letta per sbaglio, non, non, dà, non dà grandissima interferenza. Dov'è che dà interferenza? Se tocca il riser, se la cocca tocca il riser, se la cocca tocca il bottone, il puntino del bottone, quello è rigidissimo, è logico che lì c'è interferenza, può esserci interferenza ma se noi abbiamo fatto una scelta consapevole e mirata della freccia abbiamo visto che la freccia passa a un centimetro dal resto e quindi non ha il giro intorno per effetto del, del paradosso dell'arciere ed è impossibile che possa avere interferenza quindi se ci sono interferenze e dobbiamo intervenire o sul nostro, sulla nostra tecnica che non abbiamo un buon rilascio migliorare la nostra tecnica o scegliere una freccia che sia eh, compatibile con quello che stiamo facendo. Allora Dopo aver fatto tutte queste attività preliminari e montato un REST adeguato, che per il momento può essere lo ZT per esempio, ZD, o comunque un REST che non sia perforzato, no? come quelli per olimpico ci sono anche dei rest che non si trovano, ciao, che non si trovano più molto, che sono come quelli che uso io. Io uso un rest giapponese che andavano molto di moda un po' di tempo fa che sono di difficile reperibilità, che sono i rest are. Uh, chi riuscisse a trovarlo è un ottimo rest perché permette con una piccola borgolina di sostituire solamente la stina. Quindi questo, sappiate che esiste questo tipo di rest che non ha la stina incorporata, magnetica, come normalmente hanno tutti i rest, ma ha un, un filo di acciaio armonico che può essere acquistato un euro al metro in ferramenta. E poi tagliato a seconda di, delle nostre necessità, perché cosa ci permette di fare questo? Qual è l'idea? Che ci permette di accorciare o allungare a piacimento l'astina in modo tale da variarne la flessibilità. Ed essere pignoli su questo, no? perché quando è che si fa questo? Si fa questa, questa attività. Di, quando noi siamo bravi e vogliamo proprio eh, andare a spaccare il cappello in due, quando vogliamo essere ultra precisi nelle distanze vicine, perché abbiamo visto ieri quanto sia importante eh, fare i nostri migliori punteggi fida le distanze corte, quanto sia importante fare la X. Vedremo che, eh, vedremo anche dopo l'attività da svolgere per avere questa, questa sensibilità alle distanze corte nella messa a punto, ma una delle componenti importanti è, è quella di valutare la giusta flessibilità, sappiatelo, la giusta flessibilità può, può aiutarvi a essere più precisi alle distanze corte. Alle volte abbiamo uno strappo da vicino strano, eh, aumentando o diminuendo la, la flessibilità del rest riusciamo a, eh, a migliorare il nostro strappo a 3 metri e quindi ad avere una rosata migliore a, alle distanze corte da 5 a 10 metri dove effettivamente dobbiamo fare in 18. Okay? Abbiamo visto anche ieri quanto varia, fa variare sulla patelletta eh, lo string la flessibilità del rest. No? Se il resto è più flessibile, alle distanze corte saranno più larghi gli spazi di 5 metri in 5 metri, se il resto è più rigido saranno molto più ravvicinati e questo è un male. Comunque vi lascio gli appunti, anzi li ho già dati a qualcuno che... Allora abbiamo fatto tutte queste questa situazione preliminare. Ora iniziamo la vera e propria messa a punto. Intanto abbiamo visto che la scelta della freccia deve essere eh, tale che con lo string dei 50 metri quindi sotto cocca dobbiamo arrivare perché sapete che più saliamo e più abbiamo la freccia si allunga più scendiamo la freccia a corsa. quindi non abbiamo lo stesso allungo ad ogni distanza e già questo scombina un pochettino la messa a punto no? perché se è vero come è vero in tutti gli altri tipi di archi eh, il libraggio è uguale per ogni per ogni distanza nell'arco 1 non è così perché quando tiriamo a 50 metri se il nostro arco a 28 pollici è 36 libre a 28 pollici siamo a 50 metri ma quando tiriamo a 5 metri il nostro arco non è più 36 libre ma è 30, 35 34 no? perché dipende sicuramente prendendo tanto così più in basso dal punto di incocco abbiamo almeno una libra in meno e questo potrebbe influire sulla messa a punto quindi è tutto sappiate che è comunque tutto un compromesso ecco perché è bene fare una messa a punto intorno ai 18 metri perché è poi lì che dobbiamo avere una rosata stretta e, e, e, fare, e fare il punto comunque scelta la freccia opportunamente a seconda del nostro modo di tirare non dobbiamo fare altro che porci a 18 metri e tirare almeno tre frecce impennate e tre frecce spennate. Perché tre frecce spennate? Perché noi dobbiamo valutare le rosate, non dobbiamo valutare l'impatto. Quindi cominciamo a tirare a 18 metri e vediamo di, spostando il bottone, di centrare verticalmente, fare la rosata al centro, ok? Dopodiché tiriamo tre, almeno tre frecce spennate e vediamo la rosata delle frecce spennate dove si pone. Allora, se siamo fortunati, le frecce sono andate insieme a 18 metri e questo è possibile ma non sempre funziona così quindi dobbiamo vedere le rosate dove sono finite le rosate dove sono finite sono finite in alto a sinistra ok? in alto a sinistra in alto a sinistra è la condizione peggiore che uno può, può capitare perché le frecce forse sono un pochino più rigide e il punto di incocco è un pochettino più eh, Ed alzare, quindi se le spennate sono in alto, il punto di incocco io lo devo alzare. Quindi cominciamo ad alzare il punto di incocco. Tenta toccare nient'altro. La prima cosa da fare è posizionare il punto di incocco, non dobbiamo andarci a cominciare a toccare tutto. Cominciamo a settare il punto di incocco. Quindi, una volta settato il punto di incocco, rosata delle impennate e rosata delle spennate dovranno essere sullo stesso piano. Ok? Questo ci arriviamo. Come facciamo? Normalmente io consiglio sempre quando si fa la messa a punto di non fare un tutto in cocco, io consiglio di utilizzare eh, o carta da carrozziere o nastro da elettricista, magari tagliato a metà. Perché? lo possiamo far scorrere anche di poco con facilità e rimane fermo. E siccome il punto d'incocco incocco nel, nell'arco nudo è 2000 prove bisogna fare alle volte, è bene che stia fermo ma possa essere, ma possa essere scorrevole e quindi possa essere semplice da, da fare. Anche perché bisogna essere poi sicuri di questo punto d'incocco non è che tiriamo tre frecce, una spennata per il punto di incocco a posto. No, dobbiamo essere sicuri. Perché dobbiamo partire da una nostra sicurezza. La nostra tecnica è buona e quindi dobbiamo essere sicuri che almeno il punto di cocco è quello. Okay? Dopodiché le nostre frecce o sono a destra o sono a sinistra. Sono a sinistra, vuol dire che sono leggermente rigide. Okay? Sono leggermente rigide, non è, una, è la condizione peggiore, perché se fossero è una condizione migliore che leggermente morbide no? perché se fossero leggermente morbide porca miseria bisognerebbe diminuire il, la potenza dell'arco sappiate che la cosa che influisce di più di tutto sul, spine, sul nostro spine dinamico è la potenza dell'arco quindi prima di tutto eh, dobbiamo provare a togliere o meno una libra no? se abbiamo le frecce rigide dobbiamo mettere una libra in più e che forse forse non, non basta troppo, no? invece magari una libra in meno a qualcuno potrebbe dare fastidio perché già malapena arrivavo a 50 metri e eh, togliendo con una libra non si è ricordato Quindi, normalmente, agendo sui litoni di variazione della geometria, sappiate comunque, e lo sapete di sicuro, che le precariche dei flettenti non sono state inventate per aumentare no. i numeri di livraggio. I pittori dei flettenti sono stati inventati per variare leggermente il teaser quando dobbiamo variarlo. In effetti non dovremmo neanche mai variarlo. Quegli angoli geometrici sono stati studiati da Erl Hoyt a tempi immemorabili ma per un motivo ben preciso perché quelle, quegli angoli geometrici sono i migliori per l'utilizzo dei propri flettenti andarli a cambiare di tanto in più, di tanto in meno variamo la, pro, la progettazione del, del progettista non è, non, è stato fatto, non è una precarica per, per aumentare e diminuire le libere per aumentare e diminuire le libri si comprano i flettenti adeguati, ma non si variano gli angoli geometrici di un, di un progettista. Ok? Questo è basilare. Io vedo tutto carico, ho l'arco tutto carico. Cosa l'arco tutto carico? Hai variato di 4 gradi gli angoli geometrici di innesto dei flettenti di un progettista che ci ha messo 20 anni per capire che erano 4 gradi di meno. Non è il massimo, scusate eh? abbiamo, abbiamo variato un arco completamente fuori dalla progettazione che era stata inventata per l'utilizzo dei suoi flettenti. Avete ben compreso questo piccolo particolare? Il aumentare il cioè cercare di fare delle Sì, questo è più legato alla tecnica ovviamente, questo ovviamente è naturale però sappiate che si possono fare minime variazioni cioè, sarebbe opportuno che poi uno alla fine con l'arco nudo si fa tutto no? Perché poi anche questi angoli questa, questa variazione progettuale alla fine ti fanno, ti fanno capire che non è che cambia molto in più in meno quindi alla fine con l'arco nudo tutto vale tutto però sappiate che non è così non è così stiamo andando a cambiare una progettualità non sono nati per cambiare le libere quindi andando a variare queste piccole libraggi dovremmo farli entrare rosata di impennate spennate, e spennate dovremmo farle entrare insieme a questo punto qualcuno dovrebbe chiedermi ma il peso della punta? che peso della punta devo mettere? no? logico no? stai per chiedermelo? Sì, sì che peso della punta dobbiamo fare? <ride> allora il peso della punta non deve essere legato alla messa a punto cioè non è che io devo variare il peso della punta per variare la messa a punto sarei stupido a farlo perché il peso della punta cosa serve? il peso della punta serve a rendere ottimale il FOC ok? Ogni tipologia di freccia ha un suo fuoco ottimale, la freccia d'alluminio alluminio ha un suo fuoco ottimale, la freccia in carbonio ha un suo fuoco ottimale, la freccia in carbonio alluminio, tipo ACE, ACG e compagnia, ha un suo foco ottimale. Il foco vuol dire di quanto deve essere sbilanciato verso la punta il peso, c'è una formula. Che lo stabilisce e a seconda della freccia che io ho a disposizione, ho un fuoco ottimale. Cioè non, non posso dire, boh, tiro con 60 grani perché con 60 grani eh, la messa a punto va bene. Eh, non va bene perché poi magari quando tiro le lunghe distanze vedo che questa freccia si mette di traverso, non sta volando in modo in modo adeguato. Quindi la punta, la punta specialmente nell'arco nudo, nell'arco limpio e nell'arco compound ci sono altri problemi, non, non sono intersecabili. Nell'arco nudo è importante avere un foc adeguato, quindi se io uso ACE devo avere un foc alto, purtroppo devo avere una punta un pochino più pesante del normale.